Senti Goku, dimmi due pronomi. Chi? Io? Dimmi la verità, sono davvero io il primo uomo con cui hai dormito? Sì caro, te lo giuro, con gli altri sono sempre stata sveglia. Dottore, quando mi tocco il gomito sinistro mi fa male. E lei, provi a non toccarlo. Buongiorno, volete ordinare un tavolo? Mm, no, guarda, veramente preferirei una bistecca. Ehi, hey, sai come si chiama il prete sull'altarena? No, come si chiama? Dondolo. Dunque, partiremo con 1000 euro al mese e dopo 6 mesi passeremo a 2500 euro al mese. Ok, comincio fra 6 mesi. Lo sai che in una mano abbiamo circa 30 ossa diverse? Ah sì, e nell'altra? Dottore, dottore, ho un problema. Vedo solo elefanti rosa. Che strano. Ha già visto un dottore? No, ho visto solo elefanti rosa. Senti, ma come fai a passare tutta la giornata sul divano? Io ho provato a starci sotto, ma è troppo stretto. Luigi, hai scritto un'ombra senza apostrofo. Non sai che è femminile? Sì, certo prof, ma era l'ombra di un uomo.